Riprendiamoci la borsa Amici, compagni Aiutiamo il padrone a liberarsi di noi Dei nostri servizi Del puzzo e del nostro sudore Spezziamo le catene che lo legano ai nostri bisogni Non meritiamo il tempo senza compenso Che ci concede Povero schiavo buono Vorrebbe ma non può Sulle spalle il peso della civiltà Investiamo sulla sua libertà Ha una famiglia Ne voglio bene a chi dire ti amo se non a te abito della mia anima a chi dire perdono se non a te vita negata per le mie crepe a chi dire benvenuta se non a te immagine che sento palpitare a chi dire musica se non a te miracolo naturale a chi dire grazie se non a te passante senza istituzione a chi dire chi sei se non a te Lorenzo andiamo cosa serve diventa più grande si fa largo fino a essere me da ufficiale a servire matore le acque si fanno secche lungo la corsia delle cose <coughs> Foto fototessere problemi d'amore mancanza d'amore troppo amore il problema è un'ansia diverso da me non come ora come lui, con lei un camion di vita per riempire quel vuoto posseduta andar nel cassetto come le altre come le prossime favola antica ti racconto ciò che capirai è il momento per me di entrare nel tuo luogo spingerti verso la meta in cui mi troverai alla quale mi hai attratto oltre il cielo la terra ho voglia di vita Nel piccolo come nel grande Dentro e fuori in, pu in pubblico così nel privato Con te senza di te E il tempo e lo spazio Faranno l'amore Quando mi accontento Se il tempo non esiste Perché c'è un tempo per ogni cosa? Cosa devo aspettare? Voglio dirti ti amo è ciò che sogni ma non sei pronta voglio leggere la verità è la mia meta è il mio magone voglio accendere la luce è il mio sogno è il mio scopo ma rifucco il buio voglio dare tutto ai poveri è la via ma non esco di caso Legge naturale da solo non mi basto in due cediamo bacillo i limiti Dico che tutti siamo giusti Senza macchina Sputo sul pezzo della benzina Ma pezzi di carta lungo le strade Non chiedono altri spazzini che me Grazie Ciao ciao